Secondo ciclo Terzo ciclo espirando basi la testa Ispirando la risollevi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 Per avere successo nel mondo, due qualità fondamentali sono che devi essere in grado di saper sfruttare le abilità della tua mente e del tuo corpo.